Bossari, volevo fare l'amore con Filippa, non vedo l'ora di sposarla. Daniele Bossari e l'incontro con Filippa Lagerbach, il conduttore voleva fare l'amore con la sua donna. Nel corso della semifinale, Daniele Bossari ha potuto riabbracciare e baciare la sua Filippa Lagerbach. I due stanno insieme da 17 anni e insieme hanno anche una splendida figlia, Stella. In ogni caso, la proposta di matrimonio da parte del conduttore non era ancora arrivata. Allinterno della casa più spiata dItalia, luomo ha capito di amare follemente la sua compagna e di volerla finalmente sposare, facendo anche un altro bambino insieme. Di fronte a tali dichiarazioni, il grande fratello Vip ha voluto dare una mano al concorrente. Nel corso della diretta condotta da Hilary Blasi, il finalista del reality show ha incontrato la sua amata, davanti la quale si è inginocchiato chiedendole di sposarlo. Lei ha detto di sì e così ora non ci resta che attendere maggiori news riguardo queste nozze. Grande fratello Vip, Daniele Bossari e l'incontro con Filippa Lagerbach. Tutto il pubblico del Grande fratello Vip ha notato l'entusiasmo di Daniele Bossari nel rivedere Filippa. Lui le è letteralmente saltato addosso e i loro baci hanno senza subio alzato la temperatura. Oggi, scopriamo cosa stava provando in quell'istante il conduttore. Nel corso di un confessionale, il diretto interessato ha dichiarato senza giri di parole quello che desiderava fare una volta a braccia Lala Gerbach. Volevo fare l'amore con lei e in quel momento non mi interessavo niente delle telecamere. Insomma, Bossari sembrava non vedere l'ora di poter fare l'amore con la sua compagna, ricongiungendosi a lei nel migliore dei modi. Daniele Bossari e Filippa si sposeranno. Daniele e Filippa hanno regalato un momento di grande emozione a tutto il pubblico del reality show di Canale 5. In ogni caso, dovranno stare lontani per ancora una settimana. Lei ha dichiarato di essersi innamorata per una seconda volta del suo uomo e proprio al settimanale chi, in edicola domani, ha rivelato alcuni importanti dettagli su di lei e Bossari.